Grazie per il gruppo dei liberali e democratici a facoltà l'onorevole Ferovstadt. Grazie Presidente, innanzitutto... Voglio sostenere quello che hanno detto l'onorevole Weber e Pittella uh, Donald Tusk. Vorrei dirgli che eh, in questo momento, dinanzi ad una tale crisi in Europa, le istituzioni europee devono essere unite il Consiglio europeo e il Parlamento europeo e come lei ha invitato qui, anche voi dovreste invitarci alle riunioni del Consiglio e anche nelle riunioni straordinarie per piacere. Eh, primo Ministro Tsipras, benvenuto come vede non deve aver paura del Parlamento europeo, all'inizio aveva rifiutato, ma io mi sono detta un così grande democratico come il Primo Ministro Tsipras che ha paura del dibattito, non può essere, alla fine lei è venuto eh, per la prima volta discutiamo di lei con questo non ci sono soluzioni possibili nel caso della Grecia e nel caso della zona euro se non c'è il sostegno della democrazia se non si discute nella democrazia se non si discute qui al Parlamento europeo ed è questo quello che stiamo facendo oggi ma devo dirle questo lei ha detto, è vero quello che ha detto lei ha detto che i greci hanno compiuto sforzi enormi ed è vero ma il problema non è quello il problema è che la classe politica greca non ha fatto nessuno sforzo nel caso della Grecia questo è il problema oggi e devo dirle che sono arrabbiato perché lei parla delle riforme, ma non vediamo mai proposte concrete di riforma. E sono arrabbiato perché. Noi stiamo come, andando avanti come dei sonnambuli verso il Grexit, già lo facevamo cinque anni fa, con, lo sentite con il sostegno dei rappresentanti dell'estrema destra e non solo stiamo andando avanti come dei sonnamboli, anzi stiamo correndo nell'ultimo mese verso il Grexit, ma non siamo noi o voi che pagherete il conto saranno i cittadini greci che pagheranno eh, il conto e devo dirvi che se vogliamo evitare questo c'è solo una soluzione possibile e lo sa benissimo l'unica soluzione possibile è che nei prossimi giorni nelle prossime 48 ore voi presentate un pacchetto credibile di riforme, non significa dire va, voglio porre fine al clientelismo, no, significa che si fa una roadmap con un calendario chiaro, con delle date, delle scadenze per le riforme di cui c'è un disperato bisogno in Grecia e vorrei dire le cinque cose che dovete fare e sono anche pronta a venire ad Atene per parlarne con lei perché a me piacciono queste sfide con lei direttamente ma cosa dovete fare innanzitutto eh, porre fine a questo sistema politico eh, clientelare bisogna presentare una legislazione che non esiste perché qualche eh, settimana fa 13 direttori nel ministero dell'istruzione sono stati nominati e per caso 12 erano del partito Sirisa e uno non si sa non si sapeva l'affilazione questa è la realtà, lei utilizza questo sistema lei sta cadendo nella trappola anche la trappola del PASOK che era il grande partito del cambiamento in Grecia dopo i colonnelli e hanno utilizzato il sistema clientelare per anni e anni a proprio beneficio Bisogna eh, ridurre il settore eh, pubblico. Sì, so che è difficile per qualcuno di sinistra, ma deve essere fatto perché 800.000 persone dipendenti pubblici non può funzionare. Lei, Primo Ministro Tsipras, deve trasformare le banche pubbliche in un settore bancario privato. Dovete aprire il mercato, le professioni per i giovani. Non c'è una legislazione presenti la legislazione almeno per aprire eh, dieci professioni che sono ancora chiuse nel vostro paese e infine infine proponiamo di porre fine ai privilegi nel vostro paese il privilegio eh, degli armatori dei militari della chiesa ortodossa i privilegi sì ma a voi piacciono i privilegi benissimo a voi piacciono i privilegi a me no i privilegi delle isole greche e non dimentichiamo dei partiti politici nel vostro paese che ricevono ogni giorno prestiti e soldi dalle banche pubbliche anche Sirisa, il suo partito riceve questi finanziamenti quello che le chiedo e di mettere tutto ciò insieme in un pacchetto credibile, mettetelo sul tavolo adesso nei prossimi giorni e sono certo che il versante europeo e l'Alde sarà pronto a trovare una soluzione per questo, lotteremo per trovare una soluzione a tutti questi problemi ma deve cominciare così e lei può farlo perché non c'è mai stato un primo ministro in Grecia che ha avuto un così forte mandato come lei ha anche un doppio mandato ha vinto le elezioni e il referendum quindi lei solo in questa posizione l'unico leader politico in Grecia che può porre fine a questo sistema in Grecia e glielo ho detto anche noi abbiamo le nostre responsabilità noi io ho oh, oh, il mio parere per me rapidamente bisogna avere un fondo di redenzione questo anche per il Consiglio ma innanzitutto dovete presentare il vostro oh, pacchetto di riforme non si tratta dell'uovo e della gallina lei ha una scelta e questa è la mia conclusione la scelta è molto semplice come vuole essere ricordato come un incidente elettorale che ha reso i suoi cittadini più poveri nel loro paese o vuole essere ricordato primo ministro Tsipras come un vero riformista rivoluzionario nella tradizione di Cupis e Venizelos e non parlo del Venizelos del PASOK no, parlo del vero Venizelos il grande leader tra le due guerre che ha modernato questo paese un liberale che ha modernato l'amministrazione, questa è la scelta da fare e io so cosa vogliono i cittadini, l'80% dei vostri cittadini vuole rimanere in Europa e nella zona euro, quindi mostrate quello che, mostra, quello che può fare, mostri di essere un vero leader e non un falso profeta, lo faccia.